sono tornato sì anche questa settimana sono tornato questa settimana torno con le build bootless Yeah! però la intro l'ho fatta nella lobby principale perché essendo che il natale è sempre più vicino la lobby è diventata tema natalizio e anch'io sono a tema natalizio con il mio cappellino fantastico quindi iniziamo e mettiamo subito build bootless! Immediatamente. Eccoci qua nelle build bootless per iniziare con la holidays mod che inizieremo con una solo Ovviamente noi vinciamo in tutti i tipi di build battle esistenti in questo mondo quindi vinceremo anche in queste qua in versione holidays Iniziamo bene Allora io direi di fare un pavimento in eh, legno di abete tipo Ok, a posto. E poi direi di fare un. Uh, come cammino. Innanzitutto qualcosa in pietrisco per, uh, per la base. Quindi direi di iniziare così. Ok abbiamo solo 4 minuti rimanenti quindi dobbiamo organizzarci bene perché per fare un camino che si rispetti eh, Cioè scusa Che fai solo la parte col fuoco? Assolutamente no, devi fare tutto il cammino. Quindi sbrighiamoci, prendiamo le scale in eh, mattoni così E già che, che ci siamo anche le lastre anche se non so se le userò Va bene, eh, iniziamo e facciamo questo camino. In realtà avevo intenzione di fare un'atmosfera accogliente Quindi dopo metterò notte se mi rimane del tempo e Possiamo farcela, dai, verrà qualcosa di carino, spero Facciamo così e così Ok, allora ci stiamo addentrando verso il risultato che volevo ottenere Ok, è rimasto solo un minuto e noi non stiamo praticamente a nulla. Questo qua non so se può essere chiamato camino, io nel dubbio metto notte. E... facciamo... aiuto! So sono... sto andando nel panico. In 15 secondi finisco il tappeto. Ottimo. Il camino non so se può essere considerato finito, noi facciamo di sì. Allora, vediamo un pochino. Questo camino è orrendo. Super poop. Questo qua è un camino... Camino Questa è una ciminiera Non è un camino Però eh, Facciamo ok Questo qua ha avuto l'idea simile alla mia Un po' meglio l'ha fatta però Quindi gli darò un ok Ah questo qua stava facendo la casa mm, Questo qua ci sta molto Quindi darò ok anche a questo Molto carino Ok questo è il mio Secondo me mi votano Ok good Vari good, svariati good Un poop Ok Chi ha vinto? Non ho posto io No basta Basta sono finite, finiscono le bill battle così terminano per sempre tipo Allora abbiamo da fare un ermuff. come possiamo fare un paraorecchio cioè. Facciamo un pavimento in abete, il mio amatissimo legno Facciamo così, perfetto Ok bene poss possiamo iniziare Allora li faccio queste scarpe così tipo gli stivali e poi lui i pantaloni li ha rossi Quindi devo fare questa cosa così Ok ottimo Facciamolo un pochino più basso tipo O più alto, più alto, ok così Poi lui ha la cinta Che la faremo qua Così, gli facciamo il gancio al centro E le due parti qua E poi ha la panza ok leviamo questa parte qua tipo così e lo lasciamo così ok ottimo e gli facciamo le braccia qua braccia fatte e le allarghiamo così tipo ok così e poi così ok ottimo adesso in testa oltre ai capelli grigi facciamo il cappellino di babbo natale prima allora da quel che ho imparato in questi tempi è che bisogna andare molto ma molto di fantasia quindi facciamo un pararecchio molto fantasioso, insomma. Ok, questo qua è il nostro Babbo Natale, più o meno. Eh quel non sembra proprio Babbo Natale essenzialmente. Vediamo un po' questi parorecchi come li hanno fatti loro. Allora, lui ha fatto un pararecchio e la cioccolata calda. Ok, molto carino, gli darò un good. Ok, lui ha fatto un altro parorecchio, molto carino a mezzo busto, gli darò un ok. Ok, questo qua è un pararecchio molto scontato, gli do un poop, cioè poteva fare qualcosa di migliore. Allora, Qui c'è il paraorecchie, che questo è il mio No, è arrivato primo, sto qua, io quinto No E niente è Ciao Vitodan danno mentre registro eh, Vabbè, eh, dato che questa è l'ultima costruzione, ovvero Miss, Miss Klaus, che non so chi sia de Devo creare Babba Prima. Natale Allora, raga, adesso eh, Vitoton vi esporrà un discorso molto importante nella sua vita, perché mentre io costruisco. In tema a quello che sta costruendo l'angelo. Vi racconto la storia di Babba Natala. Okay. Babba Natala era una persona molto natala. E dato la sua natalezza Va bene. è riuscita a incanizzare a più di babbo natale no, no no no babbo natale non si supera eh <ride> devo fare i capelli lunghi alla signora babbo Na natale no no no no no no no, che no. <ride> no le, le, le signore i limoni la signora i limoni signore Ok allora faccio questo ultimo regalino qua che rimane un minutino proprio istante che finisco questa costruzione che è l'ultima e ce ne torniamo a casa poi E allora quindi per fare questo pacco faccio il fiocco così cioè faccio le, le classiche cose magiche Poi qua metto un po' di verde ok faccio tipo un fiocco così non so Mamma mia Vai, oggi non sono in vena di costruire, ok? Un decimo posto, un quinto posto e ancora non ho vinto Di solito vinco sempre e sono offeso eh, Babba Natale è molto carina Allora, vo dobbiamo votare adesso Allora, qui abbiamo un bab una Babba Natale con i capelli grigi, tutta vecchia eh, Facciamo ok, una normalissima Babba Natale Allora, qui abbiamo una Babba Natale con un una gonna e dei, del, della cibanza, quindi facciamo ok. Qui abbiamo una, un babbo natale, quindi è fuori tema. Super poop! Poi qua abbiamo una babba natale con i capelli bianchi. È un po' brutti, un pochino poop. Allora questa qua è una bambina che inzuppa. vestita a babba natale che inzuppa i biscotti. Daremo un ok. Ma tipo ok subito. Ah, no, tutti i leggendari li hanno votati. No, no, basta, mi offendo. Oggi, oggi ho perso. Oggi ho perso. Lo sapevo, io ho perso oggi. E niente. Dai, dai che tutti mi stanno votando cose belle. Sono eh, arrivato secondo! Sì, almeno un secondo posto. Almeno il podio oh, l'abbiamo ottenuto questa volta. Ok, quindi, detto questo, sono tornato nella lobby principale perché è sempre a tema natalizio, quindi è molto bella. Detto questo, credo di aver detto tutto, io... Saluto, credo di aver detto tutto inoltre E anche il demonio crede di aver detto tutto anche se non è presente in questo video Quindi detto questo, credo di aver detto tutto E detto questo, vi saluto, ciao!